Cosa cambia nella vita dell'uomo quando diviene sedentario? Non ha senso costruirsi un'abitazione grande, spaziosa e dedicare molto tempo per la costruzione della propria abitazione. Se dovrò lasciarla a breve perché ho finito le mie risorse alimentari. Grazie all'invenzione dell'agricoltura l'uomo può stabilirsi in un luogo e può dedicare del tempo nella costruzione della propria abitazione. Al prossimo video, ciao ciao!